Ricordate Andy? Ho ah, capito? Eh? C'è una nostra amica, ma che impressione! Ah, frate becca testa amica, Andy? Ah, frate becca testa amica che si chiama Federica, c'ha pure il calletto compreso. Che yeah, guarda che roba! Piacere, Federica, Andy! Chi yeah. è? Guarda, guarda. Guarda, Andy, guarda che manualità! Yeah, Andy.